che sono arrivate sul mio profilo Facebook ho dovuto anticipare questa uh, diretta per impegni istituzionali uh, e me ne scuso quindi senza perdere tempo passiamo subito alle domande uh, Lino Cavanna scrive potete creare un registro ufficiale per le valutazioni e le critiche dei turisti grazie per la domanda, ottima domanda è importantissimo avere uh, un parere favorevole dei turisti Uh, sia per Roma che per la Congnese Romana questo uh, è uno dei punti fondamentali su cui noi stiamo lavorando abbiamo convocato Expedia uh, che è un operatore uh, di viaggi online che lui insieme ad altri hanno le valutazioni delle varie strutture città abbiamo notato che le strutture romane hanno una valutazione media su Expedia di 3.8 che è un po' inferiore a quello che sono le valutazioni delle altre città europee e concorrenti quindi su questo dobbiamo lavorare e stiamo già parlando con l'associazione degli albergatori gli albergatori vanno anche uh, educati in questo senso uh, sono molti consapevoli del fatto che le valutazioni sono fondamentali per quanto riguarda la scelta turistica vi do un altro punto interessante che quando uh, l'utente uh, cerca Roma cerca anche uh, altre destinazioni e questo ci dà l'idea di come ci posizioniamo a livello uh, di immagine. Ebbene Roma è cercata moltissimo insieme ad Atene e questo è un dato interessante perché ci dice che siamo accomunati con una città con importanti risorse artistiche e storiche, però non con le città diciamo, dinamiche del, non, del nord Europa. Per cui uh, c'è molto da fare, c'è molto da, da fare sulla nostra immagine, tant'è vero che noi ora uh, eh, abbiamo proposto, e spero sarà accettato a livello bilancio, uh, delle somme per investire nel turismo. Uh, il turismo, secondo uno studio appena uscito dal Sole 24 Ore, porta un indotto di 6 miliardi di euro a Roma. È la nostra prima industria, quindi è fondamentale spingerla, perché occupa 170 mila romani. Ogni incremento di questo indotto crea valore per la città e crea lavoro, quindi è importantissimo. Oggi sono stato uh, all'inaugurazione a Fiumicino del nuovo terminal 3, uh, che sarà veramente molto importante per uh, il turismo di Roma, in quanto potrà accogliere 6 milioni di passeggeri in più. Quindi questo è importantissimo. Devo dire che gli aeroporti di Roma uh, stanno facendo un ottimo lavoro perché stanno investendo tantissimo, hanno investito più di 2 miliardi di euro in questa opera che porterà ancora più turismo a Roma e di questo siamo molto molto molto contenti. Passiamo alla seconda domanda. Uh, Giuseppe Gugliotta, turismo significa anche Tevere, un Tevere valorizzato al massimo rendendolo usufruibile con chalet per tintarelle estive, ristorantini romantici e piste ciclabili. Tevere pulito e illuminato e' anche una via d'acqua che se resa navigabile, anche se non ha la stessa portata della Senna di Parigi, potrebbe rappresentare decongestionamento ecologico per il traffico. Tevere è un'enorme risorsa di cambiamento utile per dare un messaggio ai romani della diversità di un'amministrazione a 5 stelle. Consiglio di andare a vedere la Darsena di Milano e come la sua ottima trasformazione offre ai milanesi una movida degna di una città europea. Bene, gra grazie tantissimo per questa domanda. Il Tevere in effetti è, uh, non è molto valorizzato uh, e questo è, è un problema, è quasi un corpo estraneo e andrebbe valorizzato tantissimo. Posso dirvi che dal 1 gennaio uh, ci sarà la festa di Roma, 500 artisti uh, che si avvicineranno dall'alba dall al tramonto uh, sul Tevere sarà un, un, un bel impulso per il Tevere, ovviamente ci sarà anche da bonificarlo, pulirlo uh, e su questo stiamo lavorando anche sulla ciclabile. La Darsena a Milano uh, la conosco bene perché ho vissuto 16 anni a Milano, è una, una cosa fatta recentemente che ha valorizzato la Darsena che è, diciamo, chiaramente non è nulla rispetto a un, a un Tevere che, che ti porta anche fino ad Ostia. Quindi valorizzare Tevere vuol dire anche valorizzare tutto il percorso cittadino fino, fino ad Ostia, quindi è una cosa importantissima anche per il turismo e oltre a per i romani. Quindi la rinascita di Tevere si può fare con una, una mobilità sostenibile eh, e non asfaltarlo, come dice qualcuno, per eh, agevolare il traffico. Quindi questo sicuramente ci impegneremo a farlo. Siamo alla, alla terza domanda. Claudia Sermoneta ci scrive un lungo messaggio. Dopo 40 anni al centro storico, come commerciante, posso segnalarle diverse criticità il punto per le informazioni turistiche a piazza venezia è ubicato dentro una libreria privata di piazza santissimi apostoli un vero spreco tranne i turisti che inviamo noi nessuno lo trova non essendo strategicamente posizionato grazie claudia penso che è importante avere anche il parere eh, degli esercizi commerciali perché ovviamente l'indotto che è creato dal, dal turismo aiuta loro a creare anche posti di lavoro quindi eh, il, il, noi abbiamo sul territorio uh, romano 12 uh, punti di informazione turistica e questi danno informazione ai turisti, danno mappe uh, e sono molto molto utili sono visitate da milioni uh, di turisti sicuramente si può ottimizzare la loro ubicazione e su questo possiamo indagare però ci sono uh, del, dei, dei punti di informazione uh, al, a Fiumicino che ho visitato anche stamattina a Termini, uh, che è un, un bel banco di informazioni uh, utilissimo, e anche a Fiumicino, oltre a uh, altre posizioni strategiche nella città. Quindi sicuramente uh, no, noi stiamo approcciando al turismo a 360 gradi, vuol dire lavorare con l'aeroporto di Roma per portare un turismo sostenibile uh, e di alto livello, vuol dire capire anche la, per quanto riguarda la mobilità, per esempio Quest'estate c'è stato un congresso dei medici alla Fiera di Roma che ha sollevato qualche criticità per quanto riguarda i turni dei taxi, quindi anche questo è un aspetto. Torno all'aspetto anche dell'accoglienza, su questo punto stiamo lavorando con le associazioni di albergatori per uh, migliorare l'accoglienza e poi uh, dobbiamo anche uh, sistemare il nostro sito di promozione turismo e in questo sempre che venga approvata Uh, in assemblea uh, la, il bilancio dell'anno prossimo potremmo investire per rendere ancora più fruibile il nostro sito uh, turistico oltre al, sit, al sito 060608 che può essere usato anche dai cittadini romani per avere informazioni sulla cultura e sull attività culturali quindi questo è importantissimo Passiamo alla domanda successiva Antonio Riccio scrive, caro assessore grazie per il caro mi piacerebbe sentire quali siano i suoi progetti su incremento turisti dalla Cina e regolarizzazione degli affitti via Airbnb. Grazie Antonio. Uh, la domanda coglie proprio quello di cui stiamo parlando, uh, attirare più turisti. Un dato ci dice che uh, i due terzi dei turisti che visitano Roma non vogliono più tornare, e questo è gravissimo. Dobbiamo prima passare per la, il miglioramento dell'accoglienza e poi passare uh, ad incrementare i turisti. Vi posso dire che uh, Aeroporti di Roma uh, ci hanno ancora confermato stamattina che è l'aeroporto insieme a Parigi che ha più tratte con la Cina. Quindi siamo, siamo già messi abbastanza bene. Siamo passati uh, da 50.000 turisti a 600.000 turisti cinesi in 10 anni. Quindi stiamo facendo un buon lavoro, si può fare di più. Tanto è vero che parlando con i vertici di Aeroporti di Roma stamattina stiamo organizzando un giro in Cina per stimolare ulteriormente il turismo dalla Cina di un certo livello, perché uh, molti sanno che la classe media cinese si sta evolvendo tantissimo, dicono che tra qualche anno ci saranno 100 milioni di, di, di cinesi benestanti e questo può essere una risorsa importante per il turismo nostro. Secondo punto, regolarizzazione degli affittive via Airbnb. Airbnb, per quelli che non lo sanno, è una piattaforma di prenotazione di, di case e vacanza uh, che ospita oltre a dei B&B regolari, ci possono anche essere quello che si chiamano affitti corti in case, quindi il cosiddetto house sharing. House sharing non è illegale, però regolarizzarlo e normarlo è fondamentale e su questo uh, appena due giorni fa, lunedì, ci siamo incontrati con uh, i sindaci di Milano, uh, Firenze e Venezia per cominciare a normare questo fenomeno di, di recente, uh, uh, recentemente sviluppata e il B&B, per darvi un'idea, eh, dichiara di aver portato a Roma solo l'anno scorso 758 persone è un fenomeno che non si può ignorare, bisogna normarlo e bisogna controllarlo quindi è importantissimo farlo e lo, e lo stiamo facendo quindi grazie Antonio eh, per la, la tua domanda passiamo alla quarta domanda Alessandro Bruni dice ogni domenica in via Tiburtina ci sono moltissimi banchi abusivi con i furgoni in divieto di sosta e fermata riducendo la carreggiata da tre a due corsie provocando traffico e smog quindi questo uh, tocca all'abusismo uh, commerciale uh, per tutti voi che mi hanno seguito un po sui miei profili uh, istituzionali hanno visto che è una cosa che noi uh, vogliamo veramente debellare fa parte di quello che noi chiamiamo le linee programmatiche, che è un po' gli obiettivi della nostra consigliatura. E, e la prima persona che ho chiamato quando sono arrivato in questo ufficio era il comandante Diego Porta, il comandante uh, della Polizia Locale. Insieme a lui e al ca il capo dell'unità di G.S.S.U., che è l'unità che si occupa del contrasto all'abusivismo, abbiamo già cominciato a lavorare per mettere in piedi dei controlli più severi sull'abusivismo commerciale, vuol dire bancarelle non autorizzate, Oltre a quello che chiamano nel gergo diciamo, uh, legale, difformità, cioè i banchi che si allargano oppure che mettono cose che non dovrebbero fare, che sono non, non, uh, in posti non idonei. E su questo stiamo laura, lavorando assiduamente. Abbiamo fatto uh, decine di migliaia di controlli. Uh, e per darvi qualche esempio, uh, ad ottobre abbiamo fatto 31 controlli sul territorio e abbiamo erogato sanzioni per 3,3 milioni di euro. Quindi ci stiamo lavorando, sono assolutamente consapevole del fatto che ci siano delle aree di criticità e vi invito a continuare a segnalarle perché le vostre segnalazioni sono fondamentali per aiutarci a debellare questo fenomeno. Quindi stiamo lavorando sui, sui blitz, sui, sui interventi proprio per strada, oltre a lavorare sulla filiera perché questi, questi abusivi sono forniti da, da, da una rete abbastanza professionalmente gestita e capillare sul territorio. Quindi abbiamo da, da un paio di giorni un nuovo comandante del GSSU, si chiama Lorenzo Botta e ha già cominciato a intervenire. Da, per darvi un esempio molto concreto, eh, vicino alla stazione in Viaggio Berti ci sono molto spesso degli abusivi. Abbiamo fatto dei blitz a cui io ho assistito personalmente come osservatore e abbiamo visto che abbiamo sequestrato delle quantità abbastanza ingenti di merce uh, illegale dopo qualche giorno ritornano quindi cosa ha fatto il comandante Botta? Abbiamo fatto un intervento con la, la forza in moto del GSSU abbiamo diciamo, bonificato l'area e poi con l'ausilio de, della Polizia Municipale del Municipio abbiamo mantenuto una presenza fissa per far sì che poi non tornassero e questa è la strategia che adotteremo uh, sui punti critici della città. Sappiamo tutti che siamo in sotto organico per quanto riguarda la Polizia Locale, uh, stanno arrivando nuovi rinforzi perché sono circa 300-400 nuovi uh, impiegati che arriveranno per la Polizia Locale, quindi questo ci aiuterà anche sulla lotta all'abusivismo commerciale. E un'altra domanda qui giuseppe mussari che era il messo delegato di monte dei paschi di siena mi sembra assessore menoni è urgente una fortissima azione repressiva nei confronti del commercio abusivo le bancarelle in regola devono avere degli appositi spazi non devono occupare piazze e marciapiedi Negozi di bassa qualità invadono e degradano le vie del centro storico va attuata qualche strategia che riporti italianità e qualità Esquilino e Stazione Primis uh, Cambiamo Roma, è necessario un cambiamento radicale, forte ed immediato questo rimane in, sempre in tema abusivismo e quindi da questo punto di vista non uh, mi sento di ripetere quello che ho appena detto però posso aggiungere il fatto che uh, esiste una direttiva uh, europea che si chiama la direttiva Bolkestein che uh, ai aiuta a normare quello che è, che è il commercio su area pubblica, quindi le bancarelle su marciapiede, oltre a quelli che sono nei mercati uh, ed edicole e altri, altri operatori commerciali che operano sul suolo pubblico. Questo uh, ci aiuterà insieme alla Polizia Locale con, e con quello che noi abbiamo installato, uh, un tavolo del decoro che include il nostro assessorato, include uh, il uh, sovrintendente uh, di Roma, oltre alla polizia locale, dove possiamo identificare le aree in cui non è consono avere uh, de delle bancarelle su area pubblico. Quindi su, su questo stiamo lavorando, abbiamo già cominciato a spostare al alcuni uh, operatori in, po in posti più consoni e con le attività diciamo, di controllo contiamo di uh, arginare questo fenomeno. Grazie per la domanda. Quindi a questo punto, uh, vediamo se ci sono arrivate delle domande. In tempo reale, qui sulla, sul nostro profilo su Facebook e vediamo cosa dicono i nostri cari cittadini. Ciao, grazie. Ci siamo. Forza il Movimento 5 Stelle, grazie. parlo dei lampioni quindi lascio questo al mio collega Bendini a parte i troll pagati dei pd per quanto riguarda le, le, le, le, le startup totale fiducia grazie grazie mille abbiamo molta fiducia in voi grazie grazie andate avanti spiegare bene cos'è accaduto? a Cristina. Facciamo, Roma, facciamo di Roma una startup city. Allora, Gianmarco Carnovale. Eh, non è proprio una domanda, però è un tema che io ho particolarmente a cuore perché io 15 anni fa ho, ho fatto una startup e prima di venire qui avevo due startup mie eh, che ho un po' lasciato per uh, gli impegni che ho adesso, le startup uh, rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro della nostra città per cui una delle prime cose che ho fatto, ho, ho fatto un, un piccolo tour dei uh, vari incubatori quindi queste aziende che ospitano uh, de, delle startup e quindi le stimolano molte di queste hanno delle tecnologie molto interessanti, quindi cosa stiamo facendo noi? stiamo cercando di agevolare queste startup, da dandogli un po' di vantaggi anche fiscali quando uh, possiamo, oltre al fatto che noi come comune abbiamo una visibilità uh, diciamo, importante rispetto alla comunità della stampa, quindi possiamo aiutare alcune startup prendo un esempio uh, uh, diciamo, uh, specifico, uh, in una visita di uno di questi incubatori che si chiama Luisen Labs che è un, uh, e vi invito a, a, a informarvi su, questo, su questa realtà, perché è molto interessante, sono 5.000 metri quadri di incubatori, uh, proprio nella stazione Termini, dove ci sono uh, decine di start-up, finanziate da uh, Luis Labs, che è hanno joint venture tra Luis, uh, l'Università, e L-Ventures, mi sembra che sia l'azienda, che è quotata in borsa, e loro danno, Uh, dei, dei, dei soldi, a uh, dei uh, ragazzi innovativi che hanno delle idee. Una di queste, uh, è, gi, gi, uh, nella mia visita lì, ho, ho incontrato per caso, è un, è un sito che si chiama Lovitali. Lovitali uh, è un, un sito, Lovitali.org, mi sembra: uh, che ha un'attività di crowdfunding. Crowdfunding cos'è? Uh, sono dei progetti uh, a, a, a senza scopo di lucro dove si uh, restaurano. De, de, dei, dei monumenti a Roma e anche in tutta Italia. Il crowdfunding uh, è il modo per accedere a dei finanziamenti, diciamo microfinanziamenti di ognuno, ognuno di noi può andare lì e dire guarda che bello, uh, stanno restaurando uh, il Tempio di Ercole uh, qui in, pia in piazza, uh, il, il totale del progetto è 12.000 euro uh, e noi, io posso dare anche un euro, due euro per, per uh, uh, aiutare a contribuire a questo restauro quindi loro mi sembrava una bellissima realtà e addirittura loro ci hanno segnalato uh, dei operatori che stanno investendo uh, in questo mercato e quindi è la nostra volontà è stimolare uh, questa attività. Un altro, un altro, ci sono altri, altri incubatori, Roma tra l'altro uh, è, è già leader in Italia per gli incubatori, non lo è ancora per le start-up riconosciute dal Ministero come startup innovative però con il nostro aiuto e uh, l'aiuto degli investitori che noi possiamo coinvolgere con diciamo. In, in, in, in, in le nostre conoscenze istituzionali possiamo veramente fare qualcosa. È una cosa su cui noi stiamo puntando tantissimo. Quindi vediamo un po', caro Assessore Meloni, uh, per favore, pulite via nazionale, ci, ci arriveremo anche lì. Sicuramente, non uh, dimentichiamo quelli che vendono oggetti che lanciano in aria. Fa parte del nostro lavoro uh, di bonifica quindi, quindi fidatevi di Meloni. Grazie tanto. Uh, la, la polizia ovviamente non aspetta il nostro assessorato però uh, se ci stiamo lavorando, uh, quindi per aumentare il turismo dovete avere il coraggio di aumentare le aree completamente uh, le zone pedonale come avviene in tante città italiane e straniere. Le zone pedonali ovviamente è un, un compito uh, del, del, della mobilità, però in effetti ci stiamo lavorando, sempre con voi grazie. Uh, questo riguarda tutti spattaco. quindi ci sono molti, molti molti commenti, uniti e trasparenza grazie uh, <ride> non ci sono molte domande per cui uh, grazie per quello che fate grazie Angelo Sergio Ferullo grazie uniti e trasparenza Ti seguo da Udine, meno male che abbiamo anche dei fan uh, <ride> su tutto il territorio nazionale Bancarelle, Bancarelle, come dicevo prima, ci stiamo lavorando, forse avanti tutta, grazie Andrea Bonacchi, uh, quindi grazie per uh, diciamo il, uh, il sostegno, stima infinita, grazie a Rosanna Molinaro, recupero delle tasse di soggiorno evase, anche lì è un tema uh, molto, molto interessante perché ci sono, ci sono due, due aspetti, la, la, la, la tassa di soggiorno in realtà si chiama contributo di soggiorno a Roma. Uh, è un contributo che uh, applichiamo sui turisti che soggiornano nelle no nostre strutture, ovviamente questa, questa, questa tassa se vogliamo chiamarla così, aiuta uh, alla promozione turistica, tant'è vero che il budget che abbiamo presentato per la promozione turistica uh, fa riferimento a una delibera di consiglio comunale che prevede che il 5% della tassa di soggiorno viene destinata a, a promozione turistica, e per questo l'abbiamo fatto, è stato accettato dal sindaco Uh, che ringrazio e eh, da questo punto di vista stiamo uh, lavorando per stimolare sempre di più il turismo il recupero della tassa di soggiorno uh, ci sono due aspetti uno ovviamente ci sono uh, del, del, degli esercizi che sono diciamo, indietro con i pagamenti e su questo stiamo lavorando con il comandante Potena che è la persona nella polizia locale che si occupa di abusivismo ricettivo e anche riscossione uh, uh, dei contributi non, non versati e poi c'è il fatto a cui alludevo prima, al normare uh, gli affitti brevi che attualmente non sono normati e che, che una volta normate, una volta che, che stabiliamo questo testo di legge insieme alle le tre altre principali città turistiche italiane, eh, porteranno introiti per la città di altre qualche decina di milioni, milioni di euro, che ci aiuterà in un circolo virtuoso di investire sempre di più nelle migliorie turistiche e uh, attrarre sempre più turisti, creare più indotto e quindi anche più occupazione. Uh, su questo abbiamo uh, uh, avviato uh, insieme agli uh, albergatori uh, e ai poli congressuali uh, l'iter per dare alla luce uh, la Convention Bureau. La Convention Bureau non è nient'altro che un'organizzazione che va ai principali operatori del settore dei congressi e cerca di attirarli verso Roma. Vi do semplicemente un, un esempio. Quest'estate, a fine agosto, che è un periodo un po' morto per il turismo uh, a Roma, abbiamo avuto uh, un, un convegno dei medici uh, cardiologi a livello europeo che hanno, che hanno portato 35.000 medici a Roma. Questo ci ha portato solo come contributo di soggiorno circa un milione di euro nelle casse comunali. Oltre all'indotto che gli organizza organizzatori stimano 200 milioni di euro, però se sono già 20 o 30 milioni abbiamo già fatto bingo uh, a livello turistico, a livello indotto per, per, per Roma, quindi su questo ci stiamo muovendo eh, e vi ringrazio per tutto il supporto che ci state dando, grazie e alla